is back another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 L'Odium! L'Odium! L'Odium!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 Non mi lasci scelta! Lampo del sole! Ti sei arrugginito, Sol! La tua mira non è più quella di una volta! Non te la farò passare liscia. Sol ha bisogno di noi! Oh, già l'attacco!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 Credevo fosse così devastante. Che hai intenzione di fare? Non te la caverai così! Ah, infatti intendo cavarmela così! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ma cosa è stato? O è lo stomaco di Trek, oppure un mostro gigantesco! Mostro gigantesco! <tossimilio> <tossimilio> Eclos, fermati! È stato un piacere, guardiani,